Formula immunitaria, 90 capsule. Immune Formula è un prodotto che conquista da molti anni il cuore dei consumatori di prodotti NSP. In ogni capsula di questo integratore alimentare troverai noti funghi medicinali cinesi come Cordyceps cinese, Ricci, fungo Maytake, e Polipore laccato, fungo Reishi. La composizione è integrata con beta-glucani del lievito saceromaisis cerevisie, arabino galattano di larice e colostro. Ogni componente di questo prodotto ha superato la prova del tempo. L'umanità ha utilizzato sostanze naturali per mantenere la salute fin dai tempi antichi. Ogni componente di questo prodotto è stato testato da NSP. Autenticità, non falso. Efficienza, presenza di principi attivi nella giusta quantità. Purezza, assenza di impurità e contaminanti. Importante. NSP garantisce la purezza e la potenza di ciascun prodotto. È possibile sostituire materie prime costose con materie prime più economiche e di bassa qualità. Ma non nell'NSP. NSP garantisce la massima qualità ed efficienza. Cordyceps sinensis è un fungo dell'altopiano tibetano. Il Cordyceps è particolarmente apprezzato dagli specialisti della medicina cinese, che lo classificano come una delle quattro sostanze essenziali e lo chiamano l'erba magica del Tibet. Scienziati di tutto il mondo chiedono prove dell'efficacia del Cordyceps in situazioni specifiche. Continua il lavoro sullo studio delle proprietà del Cordyceps. L'attività antimicrobica del Cordyceps è stata accuratamente dimostrata e associata alla sopravvivenza del Cordyceps in condizioni naturali. Cordyceps produce e accumula sostanze antimicrobiche che lo aiutano a sopravvivere in un ambiente naturale aggressivo. È noto con precisione l'accumulo di preziose sostanze nutritive nel Cordyceps. Ciò è dovuto anche alle dure condizioni della sua sopravvivenza in natura. Per quanto riguarda l'effetto della potenza stimolante e gli effetti dell'afrodisiaco, Cordyceps si chiama Viagra per due. C'è un'opinione forte e c'è un'alta popolarità del Cordyceps, in particolare per l'armonizzazione dei rapporti sessuali e il miglioramento della qualità del sesso. Quello che si sa per certo e che non richiede prove è il successo negli sport degli atleti cinesi, che mostrano costantemente i migliori risultati. Non svilupperemo qui il tema del doping. Aggiungiamo solo che vivere in condizioni avverse, alta montagna, mancanza di ossigeno e sostanze nutritive, contribuisce al fatto che il cordyceps accumula di per sé sostanze preziose. Le persone che cercano prodotti per la salute da migliaia di anni li hanno trovati in cordyceps. La grifola riccia è abbastanza conosciuta come il fungo maitake, che è anche particolarmente apprezzato nella medicina cinese. Può essere trovato in Giappone e Nord America crescendo sui ceppi di alberi nativi. Il nome di Maitake significa fungo danzante, in giapponese. In effetti, il berretto a fungo ricorda fortemente le balze danzanti cucite su una gonna soffice. Nel sud-est asiatico, questo fungo è molto apprezzato per il suo gusto unico e il suo straordinario potere curativo. I polisaccaridi contenuti nel fungo maitake stimolano i macrofagi. I macrofagi sono cellule killer del sistema immunitario. Il fungo Maitake mette i macrofagi in piena allerta. Gli acidi triterpenici contribuiscono al miglioramento dei vasi sanguigni. L'adenosina, che si trova anche in questi funghi, riduce il rischio di trombosi. I composti steroidei hanno un effetto sul miglioramento dei livelli ormonali. Come sapete, tutti gli ormoni prodotti dal nostro corpo sono di natura steroidea. Pertanto, questi funghi aiutano le donne a far fronte alle manifestazioni negative della sindrome premestruale e anche con vampate di calore in menopausa, dovute alla stabilizzazione del background ormonale. Il ganoderma lucidum è un famoso fungo reishi. Questo è un altro ingrediente di immune formula che proviene dalla medicina cinese. I cinesi l'hanno conosciuta come ling per migliaia di anni e spesso la chiamano la pianta dell'immortalità. Aiuta a combattere l'invecchiamento precoce, effetto particolarmente benefico sulla pelle e sul fegato. Attiva la risposta immunitaria. Ha un effetto armonizzante sul sistema nervoso, poiché attiva la produzione del ormone della felicità nel corpo. Aiuta a combattere l'obesità e a normalizzare i livelli di zucchero nel sangue. Aiuta a migliorare i parametri del sangue, in particolare la sua saturazione di ossigeno. Aiuta a normalizzare la pressione sanguigna, abbassare i livelli di colesterolo, previene la formazione di coaguli di sangue. Promuove la mobilitazione delle risorse dell'organismo, Richieste durante lo stress fisico e psicologico, con uno studio intensivo, nonché durante le epidemie stagionali. I beta-glucani sono considerati dalla scienza moderna come una delle sostanze più importanti prodotte dai funghi. Sono utilizzati in medicina, cosmetologia e industria alimentare. Hanno proprietà immunomodulatorie, antinfettive, antidiabetiche. Influisce sul livello di colesterolo nel sangue, normalizzandolo. Migliora la composizione dei lipidi nel sangue. Proteggi il corpo dalla penetrazione di virus e microrganismi patogeni. Attiva la crescita di tipi di batteri probiotici, sani. L'arabinogalattano è un biopolimero macromolecolare di polisaccaridi. Viene metabolizzato dalla flora intestinale. Produce acidi grassi a catena corta. Ha un'elevata attività biologica generale, epatoprotettiva, antimutagena. Abilità gastroprotettiva. Ha un effetto gastroprotettivo e moderato antimicrobico contro alcuni batteri. Gli arabinogalattani sono immunomodulatori che attivano il sistema reticoloendoteliale e aumentano l'indice fagocitico. È stato stabilito che l'efficienza della formazione dei macrofagi, rispetto all'echinacea, nell'arabinogalattano è quasi due volte superiore. Stimola l'immunogenesi. Attiva un altro ramo del sistema immunitario umano, il sistema del complemento. Le persone che hanno assunto arabinogalattani hanno sperimentato miglioramenti nella salute fisica ed emotiva. L'arabinogalattano stimola anche la crescita e l'attività della normale microflora intestinale, essendo alimento per bifidobatteri e lattobacilli probiotici. Ha un'elevata attività membranotropica, fornendo un rilascio mirato. Pertanto, l'arabinogalattano è un polisaccaride naturale unico che ha un prezioso scopo alimentare e salutare, un'attività biologica multiforme. Il colostro contenuto in questo prodotto è il latte escreto dalla mucca nelle prime ore dopo il parto. Il colostro è molto popolare nel mercato nutraceutico da circa 20 anni. Tutti i mammiferi nascono piccoli, indifesi e privi di un sistema immunitario maturo. L'ambiente li circonda con ciò che può, inclusa la microflora patogena. È il primo alimento il colostro che fornisce la protezione necessaria, materiale da costruzione per la crescita e lo sviluppo. In realtà, il colostro è ciò che fornisce protezione e processi vitali. Ovviamente, un nutriente così prezioso dovrebbe essere utilizzato per sostenere la salute degli adulti. La capacità del colostro di ripristinare le funzioni protettive del corpo, nutrire intensamente gli organi che lavorano intensamente e aumentare le riserve di energia è nota da tempo e ripetutamente testata. Il primo alimento dei mammiferi è un ottimo esempio di quanto potente possa essere un fattore protettivo il nostro cibo. Combinati in immune formula, questi ingredienti unici lavorano insieme sinergicamente per migliorare la salute generale e supportare le nostre difese immunitarie naturali. Immune Formula è perfettamente combinato con vitamine e minerali NSP, con clorofilla, microflora utile. Immune Formula è inclusa nello Strong Immunity Kit. Salute a te in ogni stagione dell'anno, per molti anni a venire.